Sono il titano. Potenza degli elementi! Furia del cosmo! Combatti! Barrique! Uragano cosmico! Wow! Boom! Poteri cosmici! E grandi vibrazioni cosmiche da queste parti. Mi piace. Yeah! yeah! Uh -huh. uh -huh. Uffaera cosmica! Dai, forza, Harry Kane! Yeah! Ciclone Cosmico!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 Lord, di al tuo guardiano di consegnarmi i frammenti prima che il santuario ci crolli addosso. You're